Il 27 giugno 2020, l'Associazione Mupin, Museo Piemontese dell'Informatica, ha avuto il piacere di inaugurare Mupin Clinic, la nuova sala all'interno della sede di via Race Romuli a Torino, completamente dedicata alla riparazione e restauro di computer antichi e meno antichi. Mupin Clinic è a disposizione di tutti i soci dell'Associazione e dispone di una completa strumentazione per il riparo di apparati elettronici, oscilloscopi, saldatori a stagno, tester, componentistica e molto altro. L'inaugurazione, tenuta a porte chiuse per le limitazioni imposte dall'emergenza Covid e quindi riservata agli stessi soci, ha offerto l'occasione per il ripristino di due computer dell'associazione, un IBM XT del 1983 e un Commodore PET del 1980. Entrambi saranno sicuramente protagonisti dell'evento di presentazione dell'esposizione nella nuova sede programmata per questo autunno. Nel frattempo proseguono i lavori di pulizia e allestimento degli altri locali, oltre al lungo lavoro di catalogazione delle macchine raccolte in questi anni grazie alle donazioni dei nostri sostenitori. Se anche voi siete appassionati di storia dell'informatica e di retrocomputing e volete prendere parte all'associazione Mupin, vi invitiamo a contattarci via mail info-mupin.it oppure attraverso i nostri canali social. Vi aspettiamo!